Allora prossimo relatore direi eh, in medicina vi, vi assicuro nel, nel mondo medico in medicina eh, ho trovato poche persone con questo grande entusiasmo che ha nel, nel proprio nel voler migliorare la qualità della vita delle persone di creare cultura di fare la differenza. Probabilmente perché la sensibilità che parte da chi ha anche a che fare con, eh, con il mondo animale poi dice, beh, eh, sì, sì, le soddisfazioni penso che grandi gliele diano il mondo animale. Ma eh, avere poi questa preparazione, quindi medico, anche medicina umana, è qualcosa che penso che possa fare grande differenza nell'approccio poi alla salute. E quindi è un onore averti qua, eh, il dottor Eyad Assad, grazie di cuore, è un privilegio, grazie di cuore. Si sente? Eh, buongiorno a tutti, eh, ovviamente è anche un eh, onore per me stare qua a parlare di, eh, di questi argomenti, dell'approccio medico che secondo me non è eh, per niente scontato. Eh, oggi facciamo l'approccio, si sente bene? Eh, preferisco così eh, perché io gestisco. Come tutti gli orientali, diciamo. Eh. E per fortuna anche. Sì? Sì, ok. Quindi eh, oggi facciamo il confronto eh, tra l'approccio della medicina tradizionale oh, e la, eh, con quella alternativa. Quindi eh, nel paziente acuto e eh, nelle emergenze secondo me non c'è alternativa alla medicina tradizionale. Se il paziente ha un infarto deve correre immediatamente in ospedale senza se e senza ma. Ovviamente il discorso è diverso per tutti i pazienti cronici, per la prevenzione e per il benessere e quindi anche la qualità di vita e la longevità. L'approccio eh, eh, al paziente cronico nella medicina eh, tradizionale è quello di cancellare il segno clinico al più presto possibile. Quindi eh, il, ho il mal di testa, antinfiammatorio, antidolorifico, ho il riflusso eh, antiacido e così via. Il paziente, eh, quindi c'è anche eh, un problema paziente, cioè il paziente cronico eh, rappresenta quasi tutti, cioè sono tutti pazienti cronici, nonostante tutto sono tutti pazienti cronici tradizionali, nonostante che forse non risponde alle loro esigenze. Non hanno tempo, non può fermarsi, terapie consigliate dal primo che trovano e comunque, eh, oppure da internet e così via, e terapie fai da te. Quindi abbiamo anche un problema paziente. quindi abbiamo un problema eh, approccio, abbiamo un problema di medicina ma anche di paziente che non ha punti di riferimento. Allora come approccia il, il medico tradizionale al, eh, a, un, a un problema? Cioè io ho il rubinetto aperto il lavandino pieno e che gocciola. Il, paziente il, il, il medico tradizionale asciuga per terra. Ovviamente invece bisogna cercare di chiudere il rovenetto se vogliamo fare una medicina alternativa. Allora, la diagnostica nella medicina, ne, nella medicina tradizionale. Ovviamente eh, risonanza, attacca, ecografia, non, non si può mettere in dubbio l'utilità di questo tipo di strumentario. Sono, eh, sono un grandissimo risultato della ricerca della medicina tradizionale. Fare medicina eh, eh, di precisione senza diagnostica è un'utopia. Molti dubbi possono essere sull'utilizzo, sul timing, sull'abuso di prescrizioni, vengono prescritte molto tardi, spesso arrivi già dalla, ormai molti gastroenterologi, arrivi già dalla porta, ti voglio dire vai a fare la gastroideanoscopia, cioè non ti vuole neanche parlare, vai a fare la gastroideanoscopia. Poi, poi c'è il problema degli esami, esami biochimici. Allora, gli esami biochimici possiamo dividerli in quelli di base, che, quelle che vengono prescritte sempre e vengono elette sempre. Cioè sempre che ti fanno il biochimico, emocromo, elettroforesi, e qualche altra informazione. Questo è l'esame di base che quasi tutti prescrivono e fanno. Questi esami vanno benissimo nel paziente acuto, se ci rendiamo conto, ragioniamo un attimino, vanno, sono ottime, anche di certi marker, sono ottime per il paziente acuto perché io ho infezione, vado a vedere, c'è aumento dei globuli bianchi, tutte queste cose, la proteina cirattiva va benissimo. Nel paziente cronico la lettura di questo tipo di esame quasi sempre non dà nessun tipo di informazione e invece il paziente va lì, va dal medico, le presche, soprattutto i medici di base prescrivono questo tipo di esami e poi gli dicono tranquillo, c'hai un po' di colesterolo, c'hai un po' di eh, glucosio, stai tranquillo, mangia un po' di meno e così via. Quindi finisce un po' tutto lì. Quindi eh, adesso sono nate altri tipi di esami biochimici, che sono molto più performanti, tipo il microbioma, tipo, eh, tipo acidi organici urinari, eh, genomica, proteomica, tutti questi nuovi profili che sono nati negli ultimi anni e sono sempre più performanti e sono, eh, vengono letti sempre meglio. Ovviamente queste, la medicina funzionale ha, si è fatta forte diciamo, di questo tipo di esami, e quindi i medici funzionali spesso eh, negli Stati Uniti chiedono molti di questi esami. Ovviamente eh, c'è anche il problema di lettura degli esami. Spesso nel, in medicina tradizionale abbiamo il range, quindi il paziente sta nel range poi bene. Sappiamo che per esempio il diabete inizia vent'anni prima con l'insulino resistenza. Quindi tutto quello che è stato prima, niente, io come medico tradizionale aspetto che tu arrivi da me, ti aspetto, quindi arriviamo, c'è il diabete. Ma prima qualche consiglio, così, ma dura 3 minuti, 5 minuti, mangia un po' di meno, attenzione, questo è. Quindi ovviamente la medicina funzionale per fortuna inizia già a distinguere all'interno del range questi valori che possono avere un significato completamente differente. Allora, medicina alternativa. Secondo me il termine non va. La medicina non c'è una medicina alternativa. C'è una medicina buona e una medicina non buona. C'è una medicina che funziona, una medicina che non funziona. Un paziente che guarisce, un paziente che non guarisce. Non c'è una medicina alternativa. Spesso usano pochi mezzi diagnostici e basano tutto sulla uh, diagnosi. Eh, diciamo su, su, sulla visa clinica, anamnesi, dettagliata e così via. Allora, poi c'è l'approccio biofisico, approccio biochimico. Medicina orientale quasi tutta biofisica. Tutto dipende solo dalle vibrazioni, e, e, e, diciamo, poche anamnesi, molte anamnesi, poca diagnosi e così via. E in genere parlo, ovviamente non parlo di persone, perché è chiaro che il problema è generale. La medicina tradizionale non esiste, non, per loro non esiste, nella maggior parte dei casi, non esiste l'aspetto biofisico, la vibrazione, l'energia, non esiste. Noi sappiamo che l'aspetto energetico di un organismo è estremamente importante, non va mai trascurato, noi siamo con un, come un laser, le nostre frequenze dovrebbero essere in fase e coerenti. L'organismo malato ha le frequenze non in fase e neanche coerenti. Allora, adesso viene a, a, entriamo un po' meglio nel discorso approccio. Allora, in medicina, eh, in medicina tradizionale c'è l'approccio del POA. Cioè, cosa vuol dire? Io parto da una gamma di posizione, un segno clinico, il vomito, parto da una gamma di possibilità diagnostiche e poi arrivo a una di solito un segno clinico, anche quello, poi lo chiamo diagnosi. Invece, invece no, no, non dovrebbe essere così, perché se io, eh, facciamo un esempio, il paziente che ha tachicardia, tachipnea, dolore al braccio, petto, al, è al petto, sudorazione, eccetera, arriva al pronto soccorso, ha certamente elettrocardiogramma, ecocardiografia, markers, eccetera, diagnosi, infarto, terapia, angiografia, stent. Ovviamente il post, eh, il post intervento dobbiamo vedere quanto ha recuperato quella parete del, eh, del muscolo cardiaco. Poi si manda a casa con una terapia a vita. Ma la causa dell'infarto? Niente, nessuno lo sa. Perché ha avuto questo paziente infarto? Non lo sappiamo, non ce ne frega. Allora, adesso andiamo all'approccio integrativo eh, nelle per la prevenzione. Allora, per, avere, per poter fare prevenzione dobbiamo avere dei valori predettivi. Cioè è una cosa banale, però non è sempre così scontato perché si fanno delle analisi che non c'entrano niente e si dice non hai niente. Invece dovrebbero essere eh, predettivi. I concetti di prevenzione non possono prescindere dalla cultura epigenetica. Ok? I medici dovrebbero essere preparati a tutto questo. Dovrebbero avere dei mezzi diagnostici che possono essere test biochimici, test biofisici o strumenti diagnostici. Noi di solito che cosa facciamo? Chiamiamo la diagnosi precoce, cioè la mammografia, la colonoscopia, li chiamiamo prevenzione. Se proprio vogliamo esagerare, possiamo fare prevenzione di secondo livello, ma non è prevenzione questa. Ok, l'approccio è, è quindi a proposito di epigenetica. La nostra salute dipende dall'ambiente in cui viviamo, quello che viviamo, rispermiamo, mangiamo, eccetera. All'interno dell'ambiente l'equilibrio tra l'uomo, l'animale, le piante e questo è praticamente, la, determina la nostra salute. Quindi l'influenza dell'ambiente sulla biomassa. Dove c'è DNA c'è epigenetica, c'è ambiente, c'è influenza. Qualsiasi organo, l'intestino probabilmente perché ha più DNA di tutti, probabilmente quello subisce ancora di più l'epigenetica di tutti. Una delle cose eh, più interessanti dal punto di vista scientifico, credo, che eh, secondo me può, essere, può, può aprire veramente un futuro importante nel mondo scientifico, è quello di avere la stessa epigenetica di nostri animali domestici. Io e il mio cane abbiamo la stessa epigenetica, viviamo nel stesso ambiente, rispettiamo la stessa aria, mangiamo spesso la stessa cosa, anche se non mangiamo la stessa cosa ci tocchiamo, ci portiamo le mani eh, sulla bocca e quindi Spesso abbiamo veramente la stessa epigenetica. Quindi, studiare un cane che vive 14 anni è veramente molto più semplice che studiare una. Com'è? Il tuo vive, diciamo. Vabbè, il tuo prende. Selfie. Allora, a questo punto, possiamo dire che i nostri animali, forse, sono la sentinella della nostra salute. Io penso che questi concetti sono davvero forti, davvero si può collaborare, davvero si può iniziare un'altra un un epoca di studio. Per fortuna da qualche mese è disponibile un test S-Drive anche per cani e gatti. Mi è capitato di fare l'S-Drive a un padrone al suo animale, cosa esce fuori che tutti e due come prima priorità avevano elettrosmog. Cioè io in questo caso veramente so, ho chiamato subito Giorgio e vedi che il mondo è veramente, forse sta cambiando. <ride> ok, quindi la soluzione è probabilmente l'approccio integrato al problema, cioè la PIA. Prima era il PO, cioè nel paziente acuto non abbiamo alternativa al PO, ma non risponde per i pazienti cronici. Quindi c'è l'approccio integrato al problema quello che può rispondere ai nostri problemi. La medicina tradizionale non è preparata, lo dobbiamo dire, purtroppo è così, è così, la medicina non è preparata, non lo fa, semplicemente non lo fa, nascondono i seni, clinico, io ho ipertensione, cosa fa? Cos'è è l'ipertensione? Vasocostruzione, cosa faccio io? Da una patologia, apro il vaso con il calcio antagonista e creo un'altra patologia, ma questo della guarigione non c'entra niente. Non è guarito il paziente, ha meno segno clinico, non, non farà l'infarto, siamo d'accordo, ma questo paziente ha un'altra patologia, quindi è, è la sua patologia base, sta camminando. L'ipertensione parte, tutte le forme ipertensive partono con un'infiammazione del vaso, una forma infiammatoria. Non sempre è facile capire la causa, non sempre è facile risolverla, ma comunque tutte partono con un'infiammazione del vaso. Periferico, periferico, perché poi cosa facciamo come cardiologi? Facciamo l'ecocardiografia, le carotidi, ciao, stai bene, il periferico? Niente. Ok. Come vedo io eh, la PIA, cioè l'approccio integrato al problema. Tutti i pazienti, eh, tutti sappiamo che abbiamo bisogno di qualcosa di nuovo. I pazienti quasi tutti sono pazienti allopatici. I pazienti cronici quasi tutti sono scontenti dei risultati della medicina tradizionale, i medici tradizionali quasi tutti eh, tendono a svalutare il medico, il medico che ha un approccio diverso da loro. Quindi qualche, cosa, eh, qualche caso eccezionale ci sarà, però non c'è nulla di vero e proprio comunicazione. Cioè, es, es, es, parliamo due lingue differenti, siamo due mondi differenti. Quindi, potrebbero essere qualche spunto per le strategie da, da, da applicare per cercare di, di diciamo fare qualche cosa in questo senso. Quindi fare medicina alternativa non vuol dire non fare analisi e accertamenti. Creare gruppi di lavoro con approccio integrativo, cioè quindi medici, infermieri, segretarie. Cioè io non posso fare un lavoro che la mia segretaria e è... Sappiamo tutti che è così... Faccio un lavoro, la mia segretaria non sa cosa faccio. Cioè anche io ho l'obbligo di informare, di educare la mia segretaria alle cose che faccio. Quindi farmacisti, imprenditori, qua c'è da investire, giornalisti, eccetera. Quindi trovare dei punti dei ponti con i medici tradizionali, applicare il nostro approccio alle varie discipline, quindi fare... La dermatologia funzionale, fare l'estetica funzionale, cioè l'estetica non è, è carrozzeria pura, cioè non è io solo sono un carrozzeria, devo togliere, mettere, applicare, cioè, devo parlare di salute quando faccio medicina eh, estetica. Fare un lavoro divulgativo al paziente, anche scientifico, documentato con evidence based medicine, Investire tempo, denaro, passione, amore, e energia. Usare la parte buona della medicina tradizionale, rendendola propria. Cioè nessuno ci deve impedire di utilizzare anche i mezzi, i mezzi della medicina, perché i mezzi sono buoni, vengono utilizzati nel tempo giusto, al paziente giusto, nella quantità giusta e tutto deve essere veramente con un approccio giusto, perché se non c'è l'approccio tutto questo cade. Quindi l'approccio funzionale è probabilmente attualmente è quello che risponde di più a quello che noi diciamo, diciamo la medicina integrativa, quindi l'organismo è un'unica entità funzionale, l'organismo è formato da diversi sistemi interconnessi tra di loro, qualsiasi malattia altera l'equilibrio di tutto l'organismo, qualsiasi malattia altera l'equilibrio di tutto l'organismo, qualsiasi terapia tradizionale Antibiotico, steroidi, chemioterapia, eccetera, altera ulteriormente l'equilibrio dell'organismo. Io quando finisco il mio intervento, cioè se io do l'antibiotico per una settimana, 10 giorni, 20 giorni, io sto ulteriormente alterando l'equilibrio, è vero che io ho salvato la vita con il paziente, è vero perché nel paziente acuto non abbiamo alternativa, ma io devo, aver capi devo capire che la sua patologia di base e quello che ho fatto io hanno ulteriormente squilibrato quell'organismo. Intervenire, eh, quindi eh, solo attraverso un approccio sistemico funzionale si riesce a analizzare tale squilibrio dei sistemi e di conseguenza dell'organismo. Inter eh, intervenire in modo sistemico integrativo attraverso eh, lifestyle cioè tutto quello che dobbiamo fare quello non, allora, non esistono farmaci per riequilibrare, non c'è con un farmaco io ho un blocco un meccanismo o accelero un, eh, un meccanismo ma io non posso attraverso un farmaco riequilibrare l'organismo servono interventi più complessi per riequilibrare, che vanno a livello epigenetico, che devono risistemare il discorso epigenetico. Qualsiasi disturbo è un disturbo epigenetico, anche quello acuto, magari quello poi si riaggiusta subito per i fatti suoi, perché l'organismo ha la sua resilienza. Ma io, se ho la patologia cronica, più cronica è, più questo assetto, più questo meccanismo che sta sopra tutto, cioè l'epigenoma, viene alterato. Quindi noi dobbiamo riequilibrare qualificare questo sistema. Questo è un mio approccio, diciamo così, faccio un esempio velocissimo di un approccio che può essere un approccio integrato. Il paziente arriva con un profilo di base di sangue, cioè inutile che arrivi senza queste analisi del sangue, arriva, a un, a, ho già deciso qual è, tanto non è, se mi serve anche quello, quello di base, quello che lo chiamano di base, mi sta benissimo. Perché lo devo interpretare? Intanto devo vedere se il paziente è acuto o cronico, e da quello già me lo dice. E poi devo iniziare anche qualche valore che mi potrebbe dare qualche informazione sul paziente cronico. All'arrivo: test S-drive, anamnesi approfondita, visa clinica, spirometria, esame Dexa, cioè la composizione corporea e l'ecografia total body. Cioè ogni paziente che entra, io le faccio queste. Appena entra, cioè due ore e mezzo, e poi li do quello che deve essere preso come stile di vita. Cioè non posso intervenire con i farmaci, non è che non voglio. Mi piacerebbe avere un giorno un farmaco che ha giù, ma non lo può fare. Non sta nelle sue corde. Quindi, secondo eh, diciamo una delle classificazioni della medicina funzionale, l'organismo viene diviso in sette sistemi. Il sistema della funzionalità gastrointestinale, quello di eh, immunità infiammazione, flammaging, energetico e, eh, e funzionalità mitocondriale, la detossificazione, la eh, distribuzione, cioè cardiocircolatorio, compreso il periferico, la comunicazione, sistema nervoso centrale, neurotrasmettitore e ormoni, il sistema di integrità strutturale. Cioè l'organo per funzionare deve avere una sua integrità strutturale. Quindi poi si danno i consigli che abbiamo detto. Allora, vediamo ognuno di questi cose che facciamo, quanto può partecipare, quante informazioni mi può dare. Solo con l'anamnesi, poco niente, sinceramente. Poi sicuramente ci sono dei clinici più bravi di me, ma possono iterare qualche altra cosa in più dall'anamnesi e dalla visita clinica, però sempre poco niente. Allora, l'esame del sangue... Anche questi, cioè quelli per il paziente cronico, se il paziente è acuto sicuramente quelli mi stanno dicendo c'è la, la PC reattiva, vai a vedere perché, perché c'è la PC reattiva alta. Ma se, se quelli sono fermi, l'infiammazione acuta ferma e tutto il resto, ma il paziente ha infiammazione, non è vero che non c'è infiammazione, perché l'infiammazione a basso grado non c'entra niente, io posso andare a, a cercare l'interleuchina 1 piuttosto che l'interleuchina Sì, ho capito, però comunque sempre andare a guardare dal buco della storia, perché se non l'ho beccata quella, devo avere un approccio sempre largo, altrimenti è difficile veramente arrivare. Quindi ovviamente anche questo mi può dare qualche informazione più, diciamo, eh, su, sul resistenza. Ecco, sicuramente questo è uno dei grossi problemi della... Della, diciamo, della, nostra vita attuale. Poi la dexa, favolosa per quanto riguarda il grasso viscerale e la, lo scheletro, il muscolo e i grassi, distribuzione, qualità, quantità, va benissimo. Poi la spirometria, quindi informazione importante solo per la funzionalità dell'apparato respiratorio. Quindi l'ecografia totale body mi dà tantissima informazione. Tolto la, diciamo il sistema nervoso centrale, gli ormoni così anche là qualche cosa ci può dare però ci dà molta informazione perché io lo devo anche andare a interpretare se io vado a fare la share wave al fegato io vedo quanto è il fegato elastico allora se io ho il fegato che ha una share wave 9 che dovrebbe essere non superare 4 questo fegato non funziona, questo non riesce a detossificare questa è un'informazione che mi serve anche nel paziente cronico, quindi cioè l'ecografia non è nata solo per prendere, per vedere il paziente infartuato, il gastroenterico quasi viene completamente trascurato dai gastroenterologi e ti mandano direttamente alla gastrodenoscopia, ti dà tantissime informazioni sull'apparato gastrointestinale l'espessimento della parete, la stratigrafia, il contenuto, può essere di gas, può essere, può essere lo svuotamento, sono tante informazioni che tu puoi avere immediatamente, finisci l'esame e lo fai. Però, ripeto, questo è un esempio, non è che per forza, un esempio, posso fare anche una risonanza a total body, però comunque sia più informazione ho e comunque devo sempre partire largo, devo capire più informazioni di questo paziente per poterlo aiutare. Ecco, S-Drive, tolto l'integrità strutturale che non ti dà nessuna informazione, e veramente ti dà tante informazioni, ovviamente non tutte le informazioni. Alla fine io poi ho questo report che vado a dare, questa è una cosa mia personale, vado a dare col segno più quanto veramente è interessato questo sistema piuttosto che quello, anche per cercare di capire questi pazienti come migliorano o non migliorano. Quindi vantaggi di questo approccio, un numero di informazioni grandissimo in poco tempo, due ore e mezzo, tutto è scientifico, riconosciuto anche dai più scettici. Tutto è documentato, poco contestabile, non si, non si eh, scontra con l'approccio a cui il paziente è abituato, perché purtroppo anche questo dobbiamo fare. Noi certe volte facciamo ottimo lavoro per, il suo, per le sue condizioni senza documentarli, senza niente, però lui sta meglio con la nostra terapia. Che cosa succede? Ha un altro problema. Va lì, dice, eh, c'hai questa massa qui, ma non ti hanno fatto niente, Quindi, io tutto quello che ho fatto è stato smontato in due minuti dalla medicina tradizionale. Quindi bisogna anche farsi furbi sotto questo aspetto. Quindi poi come secondo livello per me, eh, i medici, eh, cioè la, eh, diciamo, quegli esami tipo il eh, microbioma, acidi organici urinari e così via, e come terzo livello i test genetici. Perché? Perché alla fine quelli ce l'abbiamo e non ne possiamo fare niente. Hanno cercato di cambiare con la ricerca di tagliare dei pezzettini, aggiustarli, CRISPR-Cas, non lo so, poi se qualcuno, diciamo, le piace questo argomento, c'è cioè tanto è stato fatto, ma non cambia niente. Se il mio epigenoma è alterato, cioè io posso cambiare tutto il genoma, ma non succede niente. Quello che comanda è l'epigenoma. Se quello è quello sprogrammato, e via, niente da fare. E non lo puoi, non lo puoi riprogrammare con i farmaci. Quindi ovviamente, anche qua, se io ho tanti, diciamo, posso avere il minor test al mondo, da solo non è sufficiente. Bisogna guardare sempre in tridimensionale per, per avere conferme di quello che io ho. Se io vedo il paziente che ha un problema, diciamo, suppongo che può avere una malattia immunomediata, vado a vedere l'intestino, vedo espessimento della parete intestinale, vedo che questo intestino ha difficoltà e tutto il resto, questo potrebbe avere un leaky gut, leaky gut eh, legato a tutte le malattie autoimmuni. Quindi tutto questo deve essere, no? Quindi servono sempre informazioni integrate. Senza mezzi diagnostici non, è, non riusciamo... A produrre una medicina di precisione. Nessun mezzo diagnostico è conclusivo da solo, neanche sostitutivo. La parte anamnestica e eh, visita clinica sono estremamente importanti, dip eh, operatori dipendenti ovviamente, soggettivi, eh, arbitrari, facilmente smontabili. Gli esami del sangue di base così come sono intesi ovviamente non servono niente nel paziente acuto e eh, nel paziente cronico. L'esame che davvero ha il numero maggiore di informazioni nella prevenzione e nel paziente cronico è S-DRIVE. Ovviamente è un, è un esame, diciamo che non è un esame facile, non è solo prendere quelle cose e buttarle lì dentro quel paziente. Io quando ho una carenza di una vitamina può essere che non la sto prendendo, ma può essere pure che non la assorbo, ma può essere che la assorbo e non arriva al suo posto, ma può essere pure che viene eh, buttata più facilmente, può essere consumata di più del normale. Non va bene, bisogna studiare il paziente, bisogna cercare di lavorare, un, di lavorare sul paziente in modo integrato. Allora, l'S-Drive in veterinaria potrebbe essere un'ottima opportunità anche per l'uomo. Incrociare i dati di tanti esami non è come sommarli, potrebbe essere davvero molto di più. Grazie a voi. Grazie. Grazie a te.